Ciao a tutti! Oggi prepareremo il rotolo di Pandoro e ricotta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa più 4 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono ricotta, zucchero, panna fresca, gocce di cioccolato, aroma di vaniglia, cacao amaro e Pandoro tagliato a fette. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 20 secondi a velocità 10. Mettiamo da parte lo zucchero a velo in una ciotola. Senza lavare il boccale, posizioniamo la farfalla sulle lame, mettiamo 30 grammi di zucchero a velo. Aggiungiamo la panna. e la facciamo montare senza impostare il tempo, a velocità 3,5 senza il misurino. Fermiamo il bimbi. La panna è montata, mettiamola da parte in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale, Mettiamo la ricotta Lo zucchero a velo che è rimasto E l'aroma di vaniglia E facciamo amalgamare Per due minuti a velocità 3 trasferiamo la ricotta nella ciotola con la panna montata amalgamiamo delicatamente con la spatola Mettiamo momentaneamente da parte la crema e iniziamo a comporre il rotolo. Abbiamo tagliato il pandoro per il senso della lunghezza, ne utilizzeremo 4 fette, abbiamo rivestito un piano di lavoro con pellicola trasparente, adesso formiamo il rotolo, posizioniamo le fette sovrapponendole leggermente. E con l'aiuto di un mattarello stendiamole. Adesso riprendiamo la crema di ricotta e facciamo il pandoro. Livelliamo bene. Cospargiamo con le gocce di cioccolato, con l'aiuto della pellicola trasparente arrotoliamo. chiudiamo bene e posizioniamolo in frigo per almeno 4 ore trascorsi il tempo abbiamo ripreso il rotolo e la crema dal frigorifero adesso rimuoviamo la pellicola trasparente E con un coltello ritagliamo le parti all'esterno per rifinirlo. Trasferiamolo sul piatto da portata sul quale lo serviremo e farciamolo con la crema. Facciamo il rotolo con la crema di ricotta all'esterno. Polverizziamo con cacao amaro e serviamo. Rotolo di pandoro e ricotta. Grazie e alla prossima ricetta.